sa prova, sa allora cominciamo subito, abbiate pazienza vediamo se mi dà il tutto siamo in privato <coughs> bene sa prova Sì, si. si, si sente, ok allora salve cari amici eccoci giunti a un altro video allora benissimo allora chi vi parla è sempre alessio evangelisti siamo felici di tornare nuovamente con voi in un video improvvisato benissimo allora di cosa parleremo in questa in questa giornata allora parleremo di un argomento molto importante, eccolo qua, questo qua. Beh, vogliamo fare un pochino di profezia eh, biblica, gloria a Dio, passata ma attuale. Allora, eh, ieri sera, prima di coricarmi, ho letto un passaggio biblico, in verità ne ho letti 3-4, tra cui ho letto, ce l'ho qui, davanti a me, ho la Bibbia, ho letto Isaia capitolo 21 e mi sono detto per quale motivo non portare Isaia capitolo 21 e infatti in questa mattina, gloria a Dio, porteremo Isaia capitolo 21, un argomento molto importante, tutto altamente improvvisato, quindi speriamo di ricordarci tutto. Cosa improbabile, perché io tendo molto a dimenticare. Comunque, va bene. Eh, normalmente mi faccio uno schemino, tipo parla di questo, di questo, di questo, di questo, poi io man mano che lo leggo so che devo parlare di quell'argomento e quindi vado a parlare. Ora no, non ho nulla di appuntato, quindi vediamo un pochino se riesco a ricordare tutte le cose che vorrei dire, che poi alla fine non sono tante, però siccome dovrò fare l'esposizione del capitolo, poi alla fine stai parlando, dicendo, qualcosa sfugge sempre. Bene, allora, intanto ci troviamo davanti una realtà, una realtà antica, molto antica, or sono 2500 anni, 2600 anni, 2700 anni. Allora, molto attuale anche oggi la figura di Elam, ovvero di Persia, ovvero di Iran. Bene. Anticamente si chiamava Elam, eccola qua, si trovava al, come dire, al mezzogiorno, quindi al sud, al settentrione, si trovava Babilonia, eccola qua. Benissimo. Allora, quando noi arriviamo a un certo punto, arriviamo a Isaia, quindi Isaia, capitolo 21. Allora, che cos'è Isaia? Isaia è un profeta molto importante, vetelo testamentario, risale circa al 750-720 avanti Cristo. Abbiamo fatto un video, che ora vi mostreremo, eccolo qua, che risale al 2017, dove noi contestiamo Mauro Biglino e il Cattolicesimo, e li smentiamo sul fatto del proto-Isaia, eh, Deutero-Isaia, qui ho scritto Deuteo, ah, è sbagliato, poi lo andrò a correggere. Deutero Isaia e Trito Isaia, eccoli qua, benissimo, allora, praticamente sia Mauro Bellino si avvale, diciamo, di una versione cattolica, che io ce l'ho, eccola laggiù, ma adesso non la prendo. Allora, una versione cattolica che sarebbe la Bibbia di Gerusalemme che dice che ci sono, insomma, più Isaia. Bene, noi con questo video lo abbiamo smentito, poi lo metteremo giù in descrizione. Benissimo. Quindi noi vi consigliamo di vedere questo video qua, molto importante. Ricordiamo che quando entrate nel nostro canale e diciamo pigiate, parlo del primo, del primo canale adesso, dove sto facendo lo streaming eh, diciamo è il numero 2 comunque il primo canale è Alessio 912 eh, quando entrate in quel canale e pigiate sul cliccate sulla, sulla voce video praticamente non vi compaiono anche scendendo tutti i video perché a un certo punto la piattaforma non te li fa più vedere quindi pensi che i video arrivano fino là in verità no ce ne sono tantissimi tantissimi di più sono Quasi 450 video, non te li fa vedere tutti, quindi come si fa a trovare un video in specifico, niente, a tentativi, vai sulla voce cerca, metti un nome no, sull'oggetto che ti può interessare, tipo Israele, Peccato, l'argomento insomma, e vedi un pochino se riesci a trovare qualche cosa, purtroppo eh, questo è YouTube, benissimo. Allora, vogliamo parlare invece di questo qua, di questo qua, che cosa è successo? Allora. Il contesto, diciamo, storico <coughs> di Isaia, quando fa questa profezia, ok, la fa circa uh, 300 anni prima, circa. Il contesto geografico, diciamo, è questo, perché poi che cosa succederà? Succederà che al tempo, va <coughs> ah bene, adesso mo non entriamo in questo, Allora, vogliamo leggere. Tutto quello che leggeremo, che diremo, che faremo, lo leggeremo, lo diremo lo faremo sempre nel nome del Padre, del Figlio dello Spirito Santo. Benedetto in eterno. Amen. Signore guida tu il tuo servo, Padre, nel nome di Gesù. Benedetto in eterno. Amen. Allora, qui dice Isaia, parlando, dice: "Allora il carico del deserto, del mare. Allora colui viene dal deserto, dal paese spaventevole, a guisa di turbini che passano nel paese del Mezzodì. Benissimo, quindi ci dice che viene qualcuno di molto spaventevole e questo qualcuno viene dal Mezzogiorno, quindi viene dal sud. E poi dice, una dura visione mi è stata annunziata. Quindi qualcosa di terribile, qualcosa di spaventevole, gli <coughs> viene annunziato al profeta Isaia. Ricordiamo sempre che il Signore, Okay? Non fa nulla di nascosto, così è scritto. E quindi il Signore dice sempre quello che vuole fare ok, ai Suoi servi, ovvero alla Sua sposa, diremo oggi, ovvero alla Sua futura sposa. E dice, il disleale ha trovato un disleale. Molto interessante questo. Molto spesso il Signore utilizza un, un cattivo per affondare un altro cattivo. Infatti è scritto in Timotio, ingannando ed essendo ingannati. Vogliamo un attimino cercarlo in Timotio. Lo vado a cercare nella mia Bibbia. Allora, si trova in seconda Timotio, capitolo 3, Vediamo il verso se lo trovo. Sì, verso 13 dice, ma gli uomini malvagi e ingannatori procederanno in peggio. Infatti è scritto in uh, Apocalisse, eh, Apocalisse chi è santo sia più santo e chi non è santo chi è empio sia più empio. E poi dice seducendo ed essendo sedotti. Quindi chi seduce a sua volta viene sedotto e viceversa ovviamente chi seduce, eh, chi viene sedotto, scusate, a sua volta seduce. Questo è molto chiaro. Quindi noi vediamo nella scrittura che molto spesso utilizza, diciamo, un, come dire, un, ci sono due persone malvagie, ok, quando il Signore vuole affondare un, eh, un malvagio, utilizza un altro malvagio. Infatti la storia poi è sempre stata questa e è scritto in Ecclesiastes 1, 9, 3, 15 che la storia si ripete. Quando Israele è diventato malvagio, molto malvagio, talmente tanto che si è messo a sacrificare neonati ai bali, che cosa ha fatto il Signore? Ha chiamato un altro malvagio, che era Babilonia. Quindi Babilonia viene nella figura di Nebuchadnezzar o Nabucodonosor e prende, Bab e, e prende Israele e conquista eh, Giuda, tutto quanto, e lo porta in cattività in Babilonia per 70 anni. Tutto questo fu annunciato in più parti della parola di Dio. Il primo come dire, profeta che si impegnò molto in tutte queste profezie, il più grande, diciamo, per quanto riguarda questa serie di profezie, ovviamente è Geremia, ma anche Isaia ne ha parlato benissimo. Poi a sua volta, eh, Babilonia, quando eh, persiste nel male, eccetera, eccetera, eccetera, viene il Signore, suscita Persia, ovvero il vecchio Elam, per fare, diciamo, lo stesso lavoro. Ecco qui che il Signore si usa di tutto, si usa di tutti, ma non per questo essere usati da Dio è sinonimo, ok, di, di essere approvati in qualche maniera dal Signore. No, sono i frutti che palesano se la persona è da Dio, ovvero non è da Dio. Bene. E quindi dice, il disleale ha trovato un disleale. E il guastatore ha trovato un guastatore. Vedete come lineare il dire e il fare. Per Dio è scritto sono la stessa cosa. E poi lo chiama per nome e gli dice «Sali, Elam, media, assedia». Quindi praticamente sta lanciando una profezia futura, poi dirà più avanti, nei confronti di chi? Ovvero di Babilonia. Questo lo dirà sotto, dobbiamo leggerlo tutto. Infatti, Babilonia, eccola qua, si trovava in Settentrione, Elam si trovava nel mezzogiorno. Qui la vediamo un pochino meglio, eccolo qua, Elam, vedete nel Golfo Persico, qua sotto c'era la, come dire, anche eh, tutto quanto, insomma, questa è tutta quanta, diciamo, la foto antica, questa è la vecchia Mesopotamia che stava appunto tra i fiumi, i primissimi fiumi che troviamo anche nella Genesi. Eccoli qua, questa è tutta quanta la, peli, la penisola mesopotamica, eccetera, eccetera, eccetera. Benissimo, questo è quanto è molto importante, vedete? Qui c'è la Caldea, qui c'è Babilonia, qui c'è Elam al, al mezzogiorno e così via discorrendo. Quindi il Signore, già 300 anni prima, inizia a fare una serie di previsioni, una serie di profezie, nero su bianco, tra cui nominerà anche il nome di uno di questi elamiti, ovvero Ciro. E dice, sali elam, sali media, vedi? Infatti prima c'era eh, l'impero Medo-Persa, perché si sono uniti questi due imperi, ovvero l'impero persiano e l'impero dei media e dice assedia io ho fatto cessare ogni gemito perciò i miei lombi sono pieni di doglia dolori mi hanno colto simili a dolori della donna che partorisce vedete quindi qualcosa di grandissimo qualcosa di veramente terribile succederà in futuro dice il signore io mi sono scontorto per ciò che ho udito, e mi sono smarrito per ciò che ho veduto. Il mio cuore è smarrito, orrore mi ha conturbato, il vespro dei miei diletti mi è stato cangiato in ispavento. Ecco qui la paga del peccato e la morte, dirà altrove, mentre la tavola sarà apparecchiata. Ecco qui come è precisa la parola di Dio quando lancia le profezie. Praticamente, il Signore dice che la sventura arriverà all'improvviso. All'improvviso, mentre la tavola sarà apparecchiata, quindi mentre si starà banchettando, arriverà questa grande sventura. Guardate bene alla parola di Dio, eh? parola per parola. Cioè, qui dice, praticamente, anticamente... I re facevano questi grandi banchetti ed erano banchetti anche pieni di, di lussuria, di peccato, di piaceri mondani, pagani e quant'altro. E quindi dice, mentre questa tavola sarà apparecchiata e congiunzione, le guardie saranno alla vedetta o veletta. Quindi, mentre ci sarà questo banchetto, delle guardie staranno. Alla veletta come dire che ci stanno a fare queste guardie alla veletta parla di assedio quindi mentre le, le eh, eh, sa questa questa questa città che adesso nominerà sarà assediata dentro ci saranno dei banchetti e il tutto avverrà all'improvviso e torna e dice si mangerà si berrà quindi Mentre ci sarà questo assedio, perché c'è la vedetta costantemente, dentro i suoi principi berranno e mangeranno. Levatevi capitani, ungete lo scudo, perciò che così, mi ha detto il Signore, va, metti uno alla vedetta e annunzi ciò che vedrà. Ecco qui torna a dire che ci sarà un grande assedio, e ci sarà la vedetta costante e che questa annunci quello che vedrà, ovvero questa vedetta, dovrà del continuo monitorare il tutto. Tra l'altro questa è una lezione anche per noi che siamo delle vedette e che quando vediamo il male, la morte che sopraggiunge, dobbiamo suonare la tromba, ovvero lo shofar. Ed egli vide carri, coppie di cavalieri, carri tirati da asini, carri tirati da cammelli, e considerò tutto ciò molto attentamente. Nel frattempo, là dentro la tavola era apparecchiata e si mangiava. Bene. E gridò come un leone, «Io sto, signore del continuo, nella vedetta di giorno». E sto in piedi nella mia guardia tutte le notti. Quindi mentre loro mangiano, mentre la tavola è apparecchiata, loro hanno le vedette fuori notte e giorno per dire, per gridare quello che succede perché carri di coppie di cavaliere, carri tirati da asini, carri tirati da cammelli sono all'assedio, quindi un qualcosa di molto grande. Ecco, sono venuti carri d'uomini, coppie di cavalieri, lo ripete. Ed egli rispose e disse, caduta, caduta è Babilonia. Wow, 300 anni prima, il Signore dice che gli elamiti insieme ai medi, ecco qui, avrebbero assalito Babilonia. E ti dice nero su bianco in che maniera sarebbe stata assalita Babilonia. Questa Babilonia e tutte le sculture dei Suoi dì sono state spezzate, sono state gettate a terra. Ella è ciò che io ho adunato nella mia aia per trebbiarlo. Io vi ho annunziato ciò che ho udito dal Signore degli eserciti. Fino qua, la parola del Signore per quanto riguarda l'oracolo profetico sulla distruzione di Babilonia antica, che poi la storia si ripete, perché Babilonia proseguirà, ma in maniera molto diversa, poi lo vedremo. A un certo punto passano gli anni, molti anni, e Israele, dal 720 a.C., si arriva al 586 avanti Cristo, un anno molto importante, molto delicato, perché nel 586 avanti Cristo Nabucodonosor finalmente questo è scritto negli ultimi nel, penso sia proprio l'ultimo ca capitolo di Geremia l'assedio ultimo e finale della distruzione No? Sì, l'ultimo capitolo di Geremia, il 52esimo. Potete leggerlo, nell'ultimo capitolo, praticamente troviamo che Nabucodonosor assedia appunto Gerusalemme per l'ultima volta, perché già era stata assediata prima e praticamente lì c'è la prima distruzione del Tempio, del primo Tempio di Salomone, poi verrà il secondo Tempio, ma il secondo Tempio sarà distrutto eh, per mano di Tito, il figlio di Vespasiano. Bene, i Romani, insomma. Quindi, praticamente, quando il Tempio viene distrutto, avviene un'altra, una seconda, eh, come dire, eh, fanno... Eh, Prendono tutti quanti gli ebrei, lasciano nel paese solamente quelli più poveri, i contadini, eccetera, eccetera, eccetera. E gli altri li portano a Babilonia. E così iniziano i settant'anni della cattività che sono stati appunto ben profetizzati da Geremia. Bene, a un certo punto la cattività si divide in due. La prima parte la passeranno a Babilonia, la seconda parte a Persia. Perché? Perché poi Persia, o Elam, e Meda, ovvero Media, quindi il, come, come dire, il regno Medo-Persiano invadirà Babilonia in virtù di questa profezia. Perché a sua volta i babilonesi hanno grandemente bestemmiato nonostante sono stati visitati alla grande dall'eterno Dio. Bene, prima di passare proprio al capitolo che ci interessa, io qui nella mia Bibbia, eccola qua, voglio portare la vostra attenzione a eh, Daniele, prima di arrivare al capitolo che ci interessa, che è il capitolo numero 5, non la voglio far lunga, voglio andare a chiudere, noi ricordiamo che Daniele 1, noi abbiamo fatto diversi video su Daniele, molto interessanti per chi segue queste tematiche. Daniele 1 appunto inizia con nell'anno terzo del regno di Gioiachim, re di Giuda, Nebuccanestar, re di Babilonia, venne contro Gerusalemme, l'assediò, il Signor diede in mano sua appunto Gioiachim re di Giuda, una parte degli arredi della casa di Dio, una parte degli arredi della casa di Dio. Egli li condusse nel paese di Sinara, eccetera, eccetera, eccetera. In mezzo a tutti questi c'era anche Daniele. Vedi il verso 7, in capo degli eunuchi, cambiò appunto il nome a tutti questi, questi ragazzi tra cui Daniele pose il nome di Belsasar, perché quando il nemico viene ti vuole cambiare il nome, ovvero l'identità, ma non glielo dobbiamo permettere. A un certo punto, nel capitolo 2, troviamo la statua, ovvero il sogno di Nabucodonosor, il quale viene consegnato, questo sogno, niente meno che al più grande, empio di tutti i tempi per quanto riguarda l'Antico Testamento, il più grande anticristo, per quanto riguarda l'Antico Testamento, figura dell'anticristo ultimo moderno che dovrà venire e riceve un sogno profetico, la statua, la famosa statua che ci porta da quel momento, Babilonia, fino ai nostri giorni, l'ultima Babilonia, descritta in Apocalisse, capitolo 17, capitolo 18, questo è molto importante. Quindi noi vediamo che a un certo punto... Questo Nabucodonosor riceve la rivelazione del Signore, del cielo, perché poi c'è tutta quanta la storia che conosciamo tutti quanti, che a un certo punto eh, questo Nabucodonosor si insuperbisce, Dio lo colpisce, ok? E praticamente lo fa diventare un animale, no? E infatti mangerà eh, l'erba come i bui mangiavano l'erba eccetera eccetera eccetera bene poi alla fine dirà Nabucodonosor dopo questa grande esperienza che lui fece dirà al presente io Nebuchadnezzar lodo esalto glorifico il re del cielo tutte le cui opere sono verità e le vie giudicio e il quale può abbassare quelli che procedono con superbia. Quindi noi vediamo che a un certo punto il Signore visita questa, questa grande città piena di peccato, gli porta la sua parola, tant'è che lui riconosce almeno verbalmente che l'Eterno è l'Idio del Cielo, creatore del Cielo e della Terra. Ora però a parole, perché a fatti non vediamo che questo... Nabucodonosor fece qualche cosa per liberare il popolo di Dio, cioè lo conservò schiavo, questa è una mia considerazione. Benissimo, a un certo punto noi arriviamo al capitolo quindi 5 di Daniele, quindi noi arriviamo al capitolo 5 di Daniele e troviamo Belsasar, Belsasar, era il, come dire, era il figlio di Nabonide perché alcuni contestano ma se il re non era Belsasar era Nabonide sì, era Nabonide ma sappiamo che la storia ci racconta che Nabonide spesso era assente e lasciava il figlio e il figlio era considerato re come il padre molto semplice, no? non è difficile la parola di Dio non si contraddice a un certo punto ricordiamo tutto quello che abbiamo letto qua che praticamente gli elamiti e i media avrebbero assediato, ok, Babilonia, eccola qua, e l'avrebbero assediata come? Appunto, mentre praticamente dentro ci sarebbe stata la tavola apparecchiata, ok, e contestualmente le guardie stavano alla vedetta. Passano i secoli... E Gerusalemme viene conquistata il Tempio viene distrutto gli ebrei vengono deportati tra cui c'era anche il profeta Daniele eccetera eccetera eccetera arriviamo a questo punto che Nabucodonosor era morto e si trovava appunto il re Bezzasar e questo re Bezzasar cosa fa? un grande convito a chi? a mille dei suoi grandi Ecco qua, ecco qua, tavola apparecchiata. E beveva del vino in presenza di quei mille. Ora Belsasar, avendo assaporato il vino, comandò che fossero portati i vasi d'oro e d'argento, vasi d'oro e d'argento, che Nebuchadnezzar, suo padre, aveva tratti fuori dal tempio che era in Gerusalemme, che era stato distrutto, a ciò che il re e i suoi grandi e le sue mogli e le sue concubine vi bevessero dentro. Possiamo fare il paragone spirituale con quelli che oggigiorno prendono le cose di Dio, ovvero la parola di Dio, e fanno della blasfemia nei confronti della parola di Dio. Cosa li aspetta a tutti costoro? Guardate sempre il lato spirituale. Allora furono portati vasi d'oro, andiamo a farlo un pochino più grande, che erano stati tratti fuori del Tempio della Casa del Signore che era in Gerusalemme, e il re e i suoi grandi e le sue mogli e le sue concubine vi bebbero dentro. E quindi ci sono molti oggi che usano la parola di Dio e danno a bere, invece che la santità che promuove insegna la parola di Dio i piaceri, le gossoviglie, il denaro, il Vangelo della prosperità, del benessere, la mancanza di perdono, ovvero una volta salvato sempre salvato. Attenzione! Essi bevevano del vino e lodavano i loro dì. Quanti con la parola di Dio in verità stanno lodando i loro dì? Di argento, di rame, di ferro, di pietra? Ora, in quella stessa ora uscirono delle dita di mano d'uomo, le quali scrivevano dell'incontro al candeliere, in sullo smalto della parete del palazzo reale, e il re vide quel pezzo di mano che scriveva. Allora il color della faccia del re si mutò. Già. L'uomo che non è da Dio, quando vede la manifestazione del Signore vera, ha paura e si spaventa. E i suoi pensieri lo spaventarono. E cinti i suoi lombi si sciolsero e le sue ginocchia si urtarono l'uno contro l'altro. Tutto il potere che avrai ammassato su questa terra, o pseudo uomo di Dio, o massone, o gnostico, non ti potrà dar nessuna forza quando ti troverai davanti l'opera di Dio e davanti allo stesso Dio. Il re gridò ma di forza lo fece e gridò che si facessero venire chi? Gli astrologi, i caldei e gli indovini. Già, massoneria, Gnostici pseudocredenti rivolgono la loro attenzione ovunque, meno che nella parola di Dio, la quale ci annuncia i tempi che oggi stiamo vivendo, ce li ha annunciati già Abantico nero su bianco. E il re prese a dire ai savi di Babilonia: I savi di Babilonia, già il regno delle tenebre ai suoi savi, ma i savi del regno delle tenebre, non hanno la luce, e quindi non portano luce. Chiunque leggerà questa scrittura, attenzione, era scritto in aramaico. Non che loro non la sapessero leggere. Certo che la sapevano leggere, ma non la capivano, non la comprendevano. Cioè, sapevano che c'era scritto quello, ma cosa significava? Perché poi quando lo vai a leggere nel linguaggio originale capisci che quelle parole si comprendono, no? Io, uno magari non le sa queste cose, no, no, si comprendeva, ma si leggeva, si leggeva che significava quello. Ma cosa vuol dire? Già, molta gente legge, legge la parola di Dio, legge che c'è un padre, legge che c'è un figlio, legge che c'è uno spirito santo, ma non lo comprende e quindi dicono sciocchezze. E quindi chiunque leggerà questa scrittura e me ne dichiarerà l'interpretazione, il problema era l'interpretazione, era capire quello che voleva raccontare quella scrittura, sarà vestito di porpora, porterà una collana d'oro in collo, sarà terzo signore nel regno già. Cosa ci fai con tutto il mondo se poi perdi l'anima tua? Infatti questo mondo passa e in quell'ora mentre loro stavano mangiando e bestemmiando il Dio, erano assediati. Poi lo vedremo un pochino più avanti, oltre che la storia ce lo racconta nero su bianco. Allora entrarono tutti i savi del re, ma non poterono leggere quella scrittura né dichiararne al re l'interpretazione. Allora il re Belsasar fu grandemente spaventato e il color della sua faccia si mutò in lui i suoi grandi ancora furono smarriti. Già davanti la parola vera di Dio, i savi, i potenti del mondo, dirà il Salmo, da dove viene la mia redenzione se alzo gli occhi ai monti? Ma la mia redenzione non viene dai monti, dalle cose eccelse di questo mondo, ma viene dall'Eterno che va oltre le cose grandi di questo mondo, perché questo mondo non può darti nulla e i grandi di questo mondo restano smarriti davanti all'eterno degli eserciti. Ora la regina, alle parole del re e dei suoi grandi, entrò nel luogo del convito, perché lo facevano a parte, e fece motto al re. E gli disse, O oh, re, possi tu vivere in perpetuo? i tuoi pensieri non ti spaventino il colore della tua faccia, non si muti, vi è un uomo nel tuo regno il cui è lo spirito degli D santi e al tempo di tuo padre si trovò, cioè Nabucodonosor, si trovò in lui illuminazione, intendimento, sapienza, pari alla sapienza degli dì, e il re Nebuchadnezzar, tuo padre o re, lo costituì capo dei magi, degli astrologi, dei caldei e degli indovini, Con si a che in lui che è Daniele, a cui il re aveva posto nome Belsasarre, volendo cambiargli la personalità, gli possero il nome di uno dei loro dii e nonostante tutto non riuscirono a cambiare la sua personalità. Egli fu sempre un uomo di Dio fedele al Signore e alla sua parola. E quindi fosse stato trovato uno spirito eccellente di conoscimento, di intendimento per interpretare sogni, dichiarare detti oscuri per scioglierne gli enigmi. Ora chiamisi Daniele ed egli dichiarerà l'interpretazione. Allora Daniele fu menato davanti al re e il re fece motto a Daniele e gli disse «Sei tu quel Daniele?» quello dei giudei che sono in cattività, i quali il re mio padre condusse in giudea, di Giudea, io ho inteso dire di te che lo spirito degli dii santi è in te e che si è trovata in te illuminazione, intendimento, sapienza, eccellenze. Ora al presente i savi, gli astrologi sono stati menati davanti a me, a fin di leggere questa scrittura e dichiararmi la sua interpretazione, ma non possono dichiarare l'interpretazione della cosa, ma io ho udito di te che tu puoi dare l'interpretazione, sciogliere enigmi. Ora se tu puoi leggere questa scrittura e dichiararmi nell'interpretazione, tu sarai vestito di porpora, porterai una collana d'oro al collo, sarai il terzo signore nel regno. Ecco qui il terzo nel regno, già perché il primo non era lui era suo padre a proposito di quelli che contestano non era lui non era lui era il, il padre appunto infatti il padre racconta la storia spesso mancava e lasciava il figlio quindi lui era il signore numero due ecco perché non gli dice il secondo perché se fosse stato il primo gli avrebbe detto il secondo ma gli dice tu sarai il terzo signore del regno vedete come la scrittura combacia a Tutta quanta, benedetto, è il santo nome del Signore. Quindi il primo era Nabonide, il secondo era Belsasar e lui sarebbe diventato il terzo. Allora Daniele rispose e disse in presenza del re, tieniti i tuoi doni, capirai, siamo pure assediati, che ci faccio? Tra un po' vengono qui e ci ammazzano a tutti e da a un altro i tuoi presenti pur, non di meno, leggerò la scrittura al re, già, che ci ammazzassero pure, ovvero che ci dessero tutto quello che ci vogliono dare, noi non lo vogliamo. Pur non di meno, noi dichiareremo al mondo, agli apostati, a tutti quanti, qual è la volontà di Dio, che non si dica che la Chiesa ha taciuto, perché il Signore ha detto, se la Chiesa tace, le pietre grideranno che non si dicono che la vedetta non ha suonato la tromba, che la vedetta non ha avvisato, che la vedetta non ha denunciato l'apostasia, che non si dica che la Chiesa è taciuta, che la Chiesa non ha difeso la parola di Dio, che la Chiesa non ha denunziato il male, il peccato, come hanno fatto tutti gli antichi profeti, come ha fatto lo stesso Signore Gesù, come ha fatto... Lo stesso eh, Giovanni il Battista che poi l'hanno ucciso proprio per questo Per denunciare l'apostasia e la malvagità E come hanno fatto i dodici apostoli Come ha fatto Paolo che addirittura è stato menato e stramenato Per denunciare il male, l'apostasia, la menzogna degli greci e degli giudei Che non si dica che noi abbiamo taciuto Perché la Chiesa di Gesù Cristo non ha taciuto e dichiarerò l'interpretazione. O tu re, il Dio Altissimo, aveva dato regno. Scusate, o tu re, Altissimo, aveva dato regno, grandezza, gloria, magnificenza a Nabucodonosor tuo padre. E per la grandezza che egli gli aveva data, tutti i popoli, le nazioni, le lingue tremavano e temevano alla sua presenza. Tutti i popoli, e la storia si ripete. Oggi nella Nuova Babilonia, tutti i popoli gli sono sottoposti. In presenza, egli uccideva chi voleva, lasciava in vita chi voleva, inalzava chi gli piaceva, abbassava chi gli piaceva. Ma quando il cuor suo si inalzò, prendendo il posto di Dio, come leggiamo in Tessalonicesi, che questo empio prende il posto di Dio e dice che lui stesso è Dio, questo lo farà anche l'Anticristo uomo, ma già oggi è in atto questo. Ma quando il cuor suo si innalzò e il suo spirito si indurì per superbire fu tratto giù dal suo trono reale e la sua gloria gli fu tolta. Fu scacciato infra gli uomini, il suo cuore fu renduto simile a quello delle bestie, quello che vi ho detto prima, e la sua dimora fu con gli asini selvatici. Egli pasce l'erba come buoi, il suo corpo fu bagnato dalla rugiada del cielo finché riconobbe che Dio Altissimo signoreggia sopra il regno degli uomini e che gli stabilisce sopra quello che gli piace. Ora tu Belsasar, suo figlio, non hai umiliato il tuo cuore con tutto che tu sapessi tutto ciò. Qui nessuno è privo della conoscenza del Signore, tutti sanno chi è il Signore, tutti sanno chi è Cristo Gesù, a me viene da sorridere come alcuni ingenuamente dicono, e non sto dicendo che non bisogna evangelizzare, ma dicono no ma gli dobbiamo mostrare chi è il Signore, tutti sanno chi è il Signore qui in Occidente, tutti sanno chi è Gesù, tutti sanno chi è la Bibbia, che tu vai lì a, stri a strillare in faccia, ah! nei marciapiedi, a due centimetri dalla faccia, queste cose le ho viste io, che uno momenti, momenti casca per terra con un megafono a Napoli, questo è successo, a due centimetri dalla faccia di uno che se becchi la persona sbagliata ti arriva un mal destro sul volto, non è quello, tutti lo sanno, e non sto dicendo che non bisogna evangelizzare, io lo faccio, tutti lo facciamo, non è questo, ma intanto c'è modo e modo. Punto numero uno. Poi alcuni dicono: Dio non ci ha mandato a mandare eh, volantini e poi loro vanno con i cartelloni, cioè se rendono manco conto è eh, quello che dicono. E poi da quando in quando è peccato dare un volantino. Anzi, il volantino, anche se non converte nessuno, qualora poi dico che converte ti dà la, la, la, la scusa di approcciare qualcuno e poi magari parlarci. No? Beh, che ci pensi. Ma la gente di questo mondo tutta sa di, di Occidente, tanti non hanno mai sentito parlare, nei paesi islamici molto nascosti, in quei popolini, in quei paesini, tanti non lo sanno, ma la maggior parte tutti sanno chi è il Signore. Nessuno può dire io non lo sapevo, sono pochissimi quelli che veramente non hanno mai sentito parlare, ma poi ci penseranno i 144.000 a culminare tutto questo. Ripeto, non sto dicendo che non bisogna evangelizzare, eh? sto dicendo un'altra cosa, che le persone, parliamo di occidente, tutte sanno chi è il Signore, tutte sanno che Gesù è morto sulla croce. Tutte sanno che il Signore Gesù è risorto il terzo giorno, tutti sanno che cosa è bene, che cosa è male, che cosa è mentire, che è dire la verità, che cos'è leggere la Bibbia e fargli dire una cosa falsa, e invece che cos'è leggere la Bibbia e fargli dire quello che veramente dice. Tutti lo sanno. Ora con questo non significa che noi non dobbiamo evangelizzare, non significa che noi non dobbiamo denunciare il male, non significa che noi non dobbiamo denunciare il peccato. Perché noi dobbiamo fare tutte queste cose Ma a prescindere di quello che dobbiamo fare E lo facciamo Il mondo già le sa le cose Questo sto dicendo Spero di essermi spiegato bene Ora tu Belsasar suo figliuolo Non hai umiliato il tuo cuore Con tutto ciò che tu sapessi Tutto ciò Tu lo sai che cos'è male Che cos'è bene Che Gesù è la via La vita e la verità Tu lo sai Anzi ti sei innalzato contro il Signore, oh la gente, si innalza contro Dio, bestemmia Dio, ma guai se bestemmia Satana, guai se dice una parola contro Satana, non sia mai, sempre contro Dio. Guarda caso, e non sto dicendo che, che si deve bestemmiare Satana, sto semplicemente considerando un fatto. E sono stati portati, quindi, anzi, ti disegna stato contro il Signore del Cielo, sono stati portati davanti a te i vasi della sua casa. Così come oggi la Bibbia viene portata nelle logge massoniche per fare della Bibbia uno zimbello. Quello che vorrebbero fare loro. Se tu vai nelle logge massoniche trovi la Bibbia, se tu vai ne, ne dove si radunano gli gnostici, gnosticini o gli gnosticioni hanno la bibbia per fare di questa meravigliosa parola di Dio per, per bestemmiarla già ma non è una bibbia in mano che farà di te un figlio di Dio e in quelli avete bevuto tu e i tuoi grandi le tue mogli le tue concubine e tu hai ordinato hai lodati gli di di argento, d'oro, di rame, di ferro, di legno, di pietra, i quali non vengono, non odono, non hanno conoscimento alcuno e non hai glorificato i Dio. Già, prendono la Bibbia per i propri piaceri, per le proprie gozzoviglie e non per glorificare Dio con la propria vita, vivendo in pace e santità, nella cui mano è l'anima tua e a cui appartengono tutte le tue vie. Allora, da parte sua è stato mandato quel pezzo di mano che è stata disegnata, quella scrittura. Ora questa è la scrittura che è stata disegnata. Mene, mene, tekel, uparsin. Questa è l'interpretazione delle parole. Mene, il Dio ha fatto ragione del tuo regno e l'ha saldata. Tekel, sei stato pesato alle bilance e sei stato trovato mancante. Peres. Il tuo regno è messo in pezzi ed è dato ai Medi e ai Persiani. Cosa abbiamo letto qua? Eccolo qua, il carico dal deserto. Elam e Media. Elam e Persia, Media e Media. E qui dice Medi e Persiani, 300 anni dopo. Allora, per comandamento di Belsasar, Daniele fu vestito di porpora, portò in collo una collana d'oro e per bando pubblico gli fece dichiarato il terzo Signore del Regno. Tutto questo mentre si banchettava, eccolo qua, fece un gran convito a mille, mentre si banchettava, così come abbiamo letto qua prima. Allora. Non mi ricordo più dove sta il verso. Eccola qua, verso 5. Mentre la tavola sarà apparecchiata. Tutto questo è successo mentre la tavola era apparecchiata. C'era il banchetto e la città però era assediata. Infatti poi leggiamo che in quella stessa notte, in quella stessa notte, mentre la tavola era apparecchiata, in quella stessa notte, mentre stavano banchettando, in quella stessa notte Belsassar, re dei caldei, cioè dei babilonesi, fu ucciso. E chi? Dario il Medo. Dario il Medo. Cioè, ecco qua, I-Elam e Media, Persiani e Media. Ok, Dario il Meda ricevette il regno, lo conquistò, Babilonia fu conquistata senza buttare giù un solo mattone del suo muro. C'è tutta la storia che riuscirono a entrare attraverso il canale, eccetera, eccetera, eccetera. Essendo d'età, dintorno... A 62 anni. Guardate come la parola di Dio è precisa. Volete i commentari biblici buoni? Andate alla Bibbia stessa. La Bibbia è il miglior commentario biblico che possa esistere. Non ce n'è un altro pari. Fate riferimento sempre alla Bibbia e per capire se una profezia ha detto il vero, perché ha detto il vero, la profezia della parola di Dio dice sempre il vero, ma siccome ci sono i miscredenti, glielo dobbiamo mostrare, glielo dobbiamo dimostrare, non serve, non, non, si, non è necessario fare altro che prendere i libri di storia. Infatti la storia conferma che tutto questo si è concretizzato. Chi conosce la storia sa perfettamente che tutto questo, fior di storici hanno parlato di questo, hanno parlato della conquista, di Babilonia da parte dei Medo Persiani. Benedetto è il santo nome del Signore. Interessante notare, quello che volevo dire, che stavo considerando come, e ho finito, stavo considerando come, a un certo punto finisce Babilonia. Ma Babilonia continua. Infatti, noi vediamo che Babilonia, nel capitolo 2 di Daniele, è come dire, rappresentata dalla testa, ok? Infatti, se tu leggi, ora non lo leggiamo per motivi di tempo, se tu leggi il capitolo 2 di Daniele, leggilo attentamente, vedrai che Nabucodonosor riceve questo sogno da parte del Signore, ma non lo comprendeva, perché come già detto, l'Empio non comprende la parola di Dio. L'ognostico, il massone, gli illuminati, eh, tutta il Rosa Croce, tutta sta gente qua, legge l'Antitrinitario, la, tutta sta gente qua, legge la parola di Dio ma non la comprende. Allora ci vuole il figliuolo di Dio, il nato di nuovo, che gli spiega la parola di Dio, il quale ha lo spirito di Dio. E quindi Nabucodonosor non comprende questo sogno, arriva Daniele e glielo spiega. Noi vediamo che questo sogno parte da quel momento e arriva fino alla fine dei, eh, dei giorni, fino addirittura al giorno del Signore, ovvero quando finirà il giorno del Signore, che appunto il Signore tornerà per la seconda volta e instaurerà il suo eh, regno millenare. Ora, interessante notare che la testa era la vecchia Babilonia. Ora però la testa era collegata... Al resto del corpo. Quindi, come dire, la testa è passata, ma il resto del corpo ha continuato man mano. Infatti poi, dopo, sono venuti i Medo-Persiani, poi che sono appunto la parte di sopra, ecco perché le due braccia, Medo-Persia, poi sono venuti il bacino, rappresenta i Greci, e poi le gambe, L'ultima parte, diciamo, rappresentano i Romani che poi sorgeranno nuovamente con ecco quelle dieci nazioni, con le dita, come oggi si sta per riconcretizzare tutto quanto, con dieci nazioni che usciranno fuori, poi verrà l'anticristo, c'è tutta quanta la storia, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi noi vediamo che Babilonia, la prima, è finita, ma verrà una seconda Babilonia, alla fine dei tempi, ma questo spirito della Babilonia c'è sempre stato attraverso Babilonia la grande, la grande meretrice, perché è finita Roma, qui a Roma è proseguita un'altra Babilonia, che non è più quella Babilonia di Roma, ma è una Babilonia spirituale, di disordine religioso, ecco perché noi diciamo che qui a Roma c'è l'officina del diavolo, e sarà questa Babilonia, attraverso il falso profeta, che darà il cosiddetto benvenuto all'anticristo. Così come Giovanni diede, diciamo, preannunciò la via dell'agnello di Dio. Satana imita sempre tutto quanto. Ecco qui l'importanza di conoscere il passato, come dicono gli storici, se vuoi conoscere il presente studia il passato questo è molto importante quindi questa profezia è molto bella è meravigliosa e ci fa capire come la parola di dio è sì ed è amen quindi quando noi troviamo le profezie della parola di dio poniamo mente anche su quelle già avvenute perché molte di queste che già sono avvenute hanno doppio compimento ovvero quello del tempo circoscritto a quando è stata fatta la profezia e sia nei tempi futuri. Non tutte, ma molte sì. Ce lo dirà poi il contesto biblico che va dalla Genesi all'Apocalisse. Benedetto è il santo nome del Signore. Quindi quando leggiamo anche di Elam, che alla fine dei tempi, come è scritto in Geremia 49, sarà distrutto, attenzione, perché la parola di Dio si compie sempre. Poniamo mente, noi che abbiamo lo Spirito Santo. Alziamo il nostro sguardo al cielo, da dove viene la redenzione, come è scritto appunto nel libro di Daniele, che poi questa statua fu distrutta da una pietra che fu lanciata dal cielo, questa pietra Cristo, egli è la pietra, che gli edificatori, dirà poi il salmista, hanno rigettato. Ma pur egli è la pietra, è la pietra cantoniera del cantone dove tutto l'edificio regge ben saldo benedetto è il santo nome del signore quindi cari fratelli cari amici in ascolto io ho voluto portarvi intanto questa profezia sita in isaia 21 ve l'ho voluta spiegare alla luce della stessa storia descritta appunto in Daniele capitolo 5. Daniele capitolo 5 appunto fino al capitolo 4 arriva l'impero babilonese, poi dal capitolo 5 arriva quello medo-persia, e poi più avanti, siccome la parola di Dio non è sempre cronologica, si torna nuovamente a Babilonia, ma questa è un'altra storia per poi ritornare a Elam e così via discorrendo. Ma qui diciamo siamo, come dire, nella transazione tra Babilonia impero medo-persiano. Bene, eh, non tutti conoscono queste cose, abbiamo molti giovani nella fede che non sanno queste cose, noi vi abbiamo voluto appunto portare un pochino di profezia biblica, torniamo a quello che è poi una, una delle nostre caratteristiche come canale che ci contraddistingue, ovvero quello di portare profezia biblica, sia per quanto riguarda scatologica, ovvero quella degli ultimi giorni, e sia per quanto riguarda appunto quella anche già concretizzata che però a sua volta attenzione ci fa riflettere molto bene perché poi la storia si ripete si ripete la storia e questa questa babilonia come già detto eh, era tutta una nella statua parte dalla testa e arriva fino ai nostri giorni la ah, interessante a proposito non ho mai sentito nessuno parlare di queste cose lo dico perché alcuni dicono che io vado in giro dicendo cose lette nei libri, ma io questa cosa qua della testa collegata che arriva non l'ho mai sentita dire a nessuno. Scusate, io devo rispondere agli attacchi delle persone che mi fanno, anzi, trovatemi voi, sì, qualcuno già l'ha detto, eh, fatemelo sapere, perché io non, non, non lo so, non sto dicendo che l'ho detto io per la prima volta, però io devo dire la verità. Bene, cari amici, in ascolto con questo non eh, dico che non ho imparato nulla dagli altri, anzi io ho avuto un pastore, altro che, si chiamava Estio Evangelisti, e l'ho sempre ascoltato e ho imparato molto da lui. Altro che, perché è biblico ascoltare i, quelli che hanno un ministero da parte del Signore. Bene, Dio vi benedica, grazie per essere stati qui anche in questa giornata, il Signore, il Signore vi benedica, con voi come sempre è stato Alessio Evangelisti, se il Signore vorrà ci si vedrà nel prossimo video programma shalom. Adesso renderò pubblico il, uh, il, il video, pubblico, ok, perfetto, bene, e adesso io vi saluto.